Zombie Apocalypse, Ciao ragazze Ciao a tutte e a tutti Allora, altro nuovo video vlog Questa volta Un video vlog dove faccio il letto Che chiacchieriamo un po insieme, ok? Nulla mm, Ti auguro un, Una buona visione E, e vi auguro soprattutto di vivere bene al meglio questa questa come dire aiuto non so come spiegarmi insomma di vivere al meglio questa giornata di questa serata anzi che state guardando il mio video niente no è un buon augurio che possiate insomma non solo oggi ma in tutti i giorni vivere al meglio le vostre le vostre, le vostre cose e niente a presto, e godiamoci, perché no, il eh, video dove io faccio il letto, ma anche dove mi organizzo le mie cose. A dopo, e niente alla fine sto, sto registrando un video vlog. Poi mi ha, in, mi ha intertagliato mia nonna, mi ha un po' bloccato. Mia nonna, però vedi i dettagli. E niente, eh, finalmente sto riuscendo a registrare un nuovo video vlog come quello di stamattina e vabbè questi sopracciglia non li posso proprio vedere però vabbè, siamo tra amiche e amici youtube quindi chissà ne prega tanto domani devo ripristinare tutta questa parte le sopracciglia più il viso non è possibile stare così veramente no, no quindi domani mi vedrete risplendere nuova mi dovete rivedere come si dice mi vedrete di nuovo a sbocciare domani perché Avrò le unghiette fatte, non so quante volte lo dirò, però avrò le unghiette fatte. Avrò um, anche il viso già fatto e tutto quanto depilato. E poi, perché no, anche il naso mi dovete depilare qua sotto, qui dentro. Perché, perché sì, ragazze, vedete qua questa parte qui? Non sono peli normali, cioè, peli, peli chissà che sono peli ormonali, questi qua, vedete? Mm -hmm. Non è barba questa, questo è tutto pelo ormonale. Non so cosa si possa percepire, però è quello che vedete voi anche da questa parte, stessa identica cosa. Già, sì, non mi sono lavati i denti, ragazzi. Stavo mangiando, ragazzi. Ho fatto merenda nel frattempo che stavo facendo il letto e vabbè, po po può capitare perché voi non fate merenda, forse. Eh, aspettate vi giro un po ok così notate eh, che ho fatto il letto vabbè ok no non voglio farvi cadere quindi voglio evitare nel frattempo vedete da questa parte qui mio padre quando era piccolino e di su invece da questa parte qui è mia madre questa qua si sì. Questa invece in mezzo sono io quando ero piccola, questa al mare. Questa in pigiama qui, da questa parte sono io. Mentre eh, questa parte qui sono io in braccio a mia madre. Questa qui invece da questa parte sono io in braccio a mio padre. Questa qua, mia madre con il triciclo, cioè col triciclo, sì, con la bici. Questa sono io al mio compleanno. E può bastare allora 1 2 3 4 5 6 e se non erro 7 foto si sì, so sì belle queste foto mi piacciono da morire Già. e niente appena posso comunque vi prometto che se riesco vi faccio qualche foto qualche foto si sì, ciao qualche video su tipo smr Sono belli e fanno tanta compagnia, penso io, i video ASMR, perché i video ASMR sono tanti, tanti, e, e a me fanno tanto, tanto, tanto impazzire i video ASMR, non lo guardo sempre perché se no mi torno. Mi non a me, non si dice. Si dice. La cosa no, non ho detto la stessa cosa. Che cacchio dici? Che cosa dici? nulla. Allora, questa volta non sono le lunette, ovvero la ring light. Quindi si dovrebbe per forza capire che. Che ho messo la ring light, si potrebbe anche notare che ho visto la ring light quindi niente e niente eh, se sentite la televisione i rumori strani stanno parlando di ragazzi e ragazzi eh, insomma stanno parlando di, di una ragazza non so o, o altri. adesso eh, non voglio stare qui a dilungarmi troppo ma di persone che sono state minacciate o minacciate, non lo so vabbè, arrivo in diretta sono io in diretta, non devo stare lì a parlare di cose, di come questo canale sarà bello, ma però preferisco parlare di cose frivole, non di cose troppo pesanti, raga. fidatevi oddio che brutto questa cosa che si vede qua, questo nero se mi starete chiedendo quando pubblico il video che cos'è questa cosa che ho qui eh, è la stessa cosa che qui sarebbe Cioè i peli ormonali del mento Questi non sono i peli ormonali però eh, Sto provando le uccerine Che non mi sta facendo una mazza Più proprio non fa nulla Comunque queste sono roba di... Del baffetto Sono baffi Quando non ce li ho non si vedono Ovvio perché se faccio ce la ceretta non si vedono Non a tutti succede sta roba E eh, di avere questo pelo che si vede Bruttissimo però da me, ovviamente, chissà per quale motivo, vedete? C'è così, anche qua, c'è così. E si vede, non è bello da vedere, dai. Adesso avrò un sacco di critiche che mi attirerò per questo baffo, ma me ne frega, sai, pazienza, sono brutta, antipatica eh, e strunz, ma non me ne può fregare di meno. Mi pigliate per quella che sono, lo so. Non posso piacere a tutti e non pretendo di piacere a tutte, ragazze mie. E non mi interessa piacere a tutte. Io faccio video perché non voglio fare per me. È vero, mi lamento delle visual e degli iscritti. Ma raga, che ci posso fare se non arrivano? Mi devo impegnare, devo fare una, una, un culo grosso sì, per, poter, per poter avere gli iscritti che voglio e che vorrei anche, perché non vorrei che voglio. Eh, per voi esiste solo nella corte Re come si dice? Quindi vorrei, vorrei, na na na na na na na, vorrei, vorrei. Stop, <ride> per me è troppo bello questa musichetta lì, non dico che perché sennò vanno nel video, però è la verità. Cosa Cos'è questo pezzo? Ve lo non tagliuzzo, ve lo, ve lo come si dice, ve lo, mh, aiuto, eh, velocizzo perché se no se mi vanno nel video sono cazzi. Eh sì, ragazzi, scusate, ho detto una parolaccia. Ma uh, ci sta. Quindi evito di um, mettere musiche che non sono adatte. console al, al mio canale. Cioè, non è che non sono console, che non posso mettere, non posso cantare musiche che. Siccome io non sono una cantante, non mi interessa neanche. All'epoca forse avrei voluto essere una cantante, ma mm, quelle sono strade lontane da me, eh, quindi lasciamo stare, che meglio. E quindi no, mm, preferisco più ambientarmi in questo mondo beauty, che non sarò mai una youtuber famosa, e neanche mi interessa esserlo, però ognuno ha i suoi sogni nel cassetto. E chissà che quei sogni non sbocciano prima o poi non maturino e diventano qualcosa di più. Però non pretendo di essere chissà chi su YouTube o in altre piattaforme come Instagram, Instagram, Twitter o TikTok. <ride> Già. E nulla, aspettando se ho fatto con l'accento un po' simile americano, ma. Io sono italoamericana, come voi sapete, origine sarde barra siciliane e napoletane, ma non solo, più sono italoamericana che altro, però sono che tanto tanto, tanto tanto tanto tanto tanto sarda, e questo non lo so perché, ma qualcosa mi dice che essendo molto sarda, mi si sente molto l'accento, ma io ne dubito, perché, non lo so perché ne dubito, sarà perché... Eh... Sentendo parlare molto mia madre in inglese, quando ero piccola, perché ora purtroppo mia madre per mia sfortuna non c'è più, perché avrei voluto sapere tante cose da lei, eh, a mio dispiacere non c'è più, quindi avrei voluto dire mamma se fossi stata qui, avremmo fatto tante cose assieme, per carità di Dio, vabbè. E eh, vabbè, guarda da dietro, guarda da dietro nel senso che ce l'ho nel cuore come mi guarda da su ed è come un angioletto per me, ce la penso come un angioletto, ma ce l'ho nel cuore. Scusate se intanto mi sentite con questa voce così, ma quando parlo di mia madre mi si lacca mi, eh, mi emoziono perché è una parte di me. Lei mia... mia mia nonna mi ha cresciuto, mi ha educata, mi ha tutto, però, mia madre e mia madre. Eh... Tante volte non ce la posso fare. Però, perdonatemi, ragazzi! Scusatemi, lo sfogo. Ma ci sta! Quando non ce la faccio, non ce la faccio. Non, non piango perché ho già versato troppe lacrime e su YouTube non è la sede giusta per piangere. Eh, già, così è. aspettate un secondo, che voglio mettere un po' il uh, telefono bello dritto. No, neanche. Bubbe. Lo vedo storto, io non so perché lo vedo storto, aspettate un secondo Lo vedo in continuazione storto, sono io che lo vedo storto o oh, è storto proprio? Sì No, è storto il cavalletto, vabbè E nulla, quindi eh, che dirvi ragazze eh, e ragazzi soprattutto? Perché io dico sempre, ho il bici di dire ragazze e ma mai ragazzi Invece so che ci sono l'ascolto ragazze perché anche gli uomini oramai, anche gli uomini si truccano, si guardano i video o fanno i video, e, e, beauty, o gameplayer, o, o, o gaming beauty, game and beauty, o come si dice, non lo so. Ce ne sono dei ragazzi che fanno video su YouTube di ogni genere, gameplayer beauty. Come si chiama? Game beauty? Boh vabbè, quella roba là. Non veramente il termine specifico dei game. Dei game vabbè mm, già mi avete capito se voglio dire e non si lì a parlarvi tanto lo sapete che, che io ogni volta un tartaglio <ride> e niente quindi ragazze mie dopo questo video ce ne sarà un altro ovviamente un po' più piccolino perché ho poca roba e poco la poca mi, mi presento allora eh, cosa dirvi di bello mm, Che comunque eh, Ieri sono andata a letto Che sto guardando che cosa Non mi ricordo più Mi pare Sulla Rai Premium Non vorrei dire una stupidata No, no, no, ho sbagliato Non è Rai Premium Ballando con le stelle su Rai 1 Stavo ballando, stavo ballando Che sto dicendo No, eh, Rai 1 ballando con le stelle, si stava guardando, non ballando, guardando, si stavo guardando, ballando con le stelle e c'era eh, tante attrici, poi ovviamente c'era Gabriel Garco, che mia nonna diceva è molto bella e affascinante, è vero, è bello, è affascinante, non, non voglio togliere il merito di nulla, però um, posso dire la verità, fan di Gabriel Garco? A me piace, ma non fa impazzire come all'epoca quando era così bello e via discorrendo, ovvero? Ovvero, se ci pensate bene, mh, anche se è rifatto, ma non penso che sia rifatto perché ho i dubbi che sia rifatto. Poi ognuno può dire, si sì, è rifatto qui e qua, ma secondo me è un po' bruttito così di natura. Poi non saprei perché per me si è bruttito parecchio. O vedo io male che sono gli occhiali, dovrei cambiare occhiali vabbè, commenti sempre però con educazione se no, fate pure le mani educate, io non lo so non parlo dei miei iscritti gli iscritti che verranno a insultarmi o così via però ci può stare io non cancello i commenti, né brutti né belli che siano perché devo anche io imparare, come quando ero piccolina all'inizio del mio canale, a saper accettare brutti e cattivi commenti, all'inizio ero un po' stupida in gema non capivo che devo non, non devo cancellare i commenti invece adesso se qualcuno mi dice ah tu hai cancellato i commenti non cancello i commenti più adesso non faccio così se ce n'è uno che mi che minaccia allora so che provvedimenti prendere però non mi sta minacciando nessuno quindi non vedo perché dovrei cancellare i commenti o prendere i provvedimenti però Comunque, ri rilacciando il discorso di Gabriel Garco, non mi pare che sia così, così come dire, così, non è bello ma non è così brutto. Cioè, ognuno ha la sua bellezza, ognuno ha la sua opinione, come si vuol dire, però non mi fa impazzire più come quando era all'inizio che era tutto un belloccio, con quelli bonazzi allucinanti. No, Non mi fa... vabbè, ammetto, anche qua, anche adesso mi piace un po', ma non... Non tanto, boh, non saprei. Sono un po'... Mh, sarò lo corroico a ripetere le stesse cose, ma... Non mi dà quella più, quella spinta in più di piacere a dire, ah, quanto è bello, quanto è buono. No, non me la dà più, non lo so perché, che cacchio ne so, boh, non vi so di... Sarò io che sono fissata con altri ragazzi di oggi, però non è più l'uomo, il ragazzino di un'epoca fa boh, di un tempo fa, non lo, so, no, non lo so perché e comunque se volete linciarmi fate pure ma ci sono modi e modi di linciare però um, sappiate che se volete darmi un consiglio inerente a, a come fare opinioni, dare opinioni lo so, devo stare attenta a come parlo non pare, no, mi pare che mi un male però se mi sbaglio su qualcosina Datemi un accenno Fatemi sapere qua sotto i commenti Che io vi rispondo appena tempo debito Appena posso E nulla Quindi ragazze, Io non, non ho nulla da, da dire da ribadire e, A parte quello ballando con le stelle sto guardando Poi che ne so Ho dovuto che ne so, Prendere della camilla Perché sennò buonanotte non dormo Questa è la mia copra Perché sennò il cavalletto non entra o se entra entra male e poi mi rompe anche l'accessorio per attaccare alla ring light quindi l'ho dovuta per forza togliere sia per registrare davanti che di dietro nel posteriore comunque a parte questo ho preso una bella camillozza me l'ho bevuta tutta e ovviamente poi mi lavato i denti ho fatto la mia tubù, tutta la mia skin care quella quotidiana, serale, ma anche la mattetina, perché quando non mi trucco o oh, faccio altre cose, mi faccio la mascherina di bellezza, beauty, ovvero, sì, beauty, bellezza, sta cosa, maschera, viso, oppure faccio faccio per l'impacco alle labbra, quello che è, fuori sciacquo il tutto, mi faccio un, fatto una, un bu bel burro cacao, una bella dose di burro cacao, che tra l'altro come burro cacao, cosa adesso qua, che non mi ricordo più, non mi ricordo più, perché Burro cacao qua. No, qua. dovrebbe essere no non è qui aspettate eh, ragazze che, che li faccio vedere ah ecco qua l'ho trovato buone. uno è questo di burro cacao questo qua Beh, burro cacao della Maybelline poi rispondo alla mia amica perché da prima che ci avevamo sentì l'avevamo chiamata sì, sì, dopo arrivo, arrivo Stefi. E niente, Maybelline, e eh, Maybelline, vabbè, questo qua, mi sta piacendo un botto, eh, e niente, ed è troppo buono, mi sta piacendo davvero tanto. Sa di menta perché sa di menta? e questo l'ho preso anni anni fa, già da 1000 iscritti prima di cancellare sto... Be quel benedetto canale che avevo prima e eh, vabbè, che all'epoca mi chiamavo ma mi chiamo tuttora così però ho cambiato nome nome d'arte mi chiamo Melanie, official channel make up 88 adesso prima ero un altro nome che già lo sapete tutti qual è, chi non lo sa lo vado a cercare In altri canali che ho però sono sempre quello mm. ho messo il canale pubblico del canale che vorrei fare un altro canale dove farò cucina o vlog, voi direte quanti cavoli di canali hai? Ne ho ragazze, se mi voglio eh, allargare di più con YouTube cerco di fare altri video con altri canali, però per il momento mi astengo con questo, ci tengo a essere più presente con questo. Già su YouTube è difficile crescere con questo canale che con altri. Se mi metto a fare altre cose, buonanotte, non esco più non è il caso e non è il caso no quindi per il momento mi fisso con questo poi un altro e poi ovviamente farò tutta tiktok instagram, twitter Twitter e... e poi niente ragazzi poi ci sarà qualche sera come si vuol dire una canzone di altri cantanti oggi ce l'ho con le canzoni e eh? oggi sono tutta canzonera <ride> tutta canzoniera. <ride> cioè, e niente ragazze questo era tutto cos'altro vi ho raccontato niente i prossimi video non so come saranno ma penso che faranno, saranno di make up un po' velocizzati perché non voglio farvi annoiare se non saranno video prima parlati e poi velocizzati non lo so vediamo si sì, parlate la stessa cosa prima vi spiego cosa metterò come trucco e poi qualche trucco indossero, cioè la palette, eh, che ne un, un prodotto tipo burro, cacao, rossettino, mascara, quel che l'è e poi ovviamente velocizzo le parti, i, i passaggi, perché ho capito che se no vi annoio, e a me, da hm, annoiare non mi va tanto a me che aia, che dolore, Sì, perché c'è un dente qua che mi sta facendo male, comunque vi dicevo a meno che non voglia fare proprio un vero e proprio get ready with me o mi preparo con voi mentre parlo ore, ore, ore con voi allora lo potrei anche fare ma lì ci vuole anche lì di avere argomenti e io argomenti ne ho pochi o per niente quindi vediamo ci penserò su vi farò sapere se farò video smr get ready with me o video ASMR e basta parlando di video che riccio già ma io penso di fare più video anche tre vitrine e poi quelli, ve quelli velocizzati li farò dopo in un altro momento bene un bacio ragazze e noi ci si vede appunto quando a ah, un prossimo video ciao ragazze mettete un bel like ragazzi e eh, commentate qua sotto fatelo fatto la video con garbo non siate troppo come dire schiume. Abbiate modi e modi di ragionare con me, perché lo so che lo siete, che ce la fate, a ragionare, ok? Perché vedo molti commenti in altre persone che sono tutti mielati, tutti dolciumini con me, con gli altri ragazzi, con le altre ragazze. Da me, non lo so, boh. penso di sì, da I commenti ne parlerò, ne parlerò a, tempo, a tempo debito, per i commenti. No, per carità, sì, i commenti sono belli, però... Da altre ho visto che sono un po' mielose, che sai come mai? Boh, mistero. <ride> Va bene, dai, vi lascio andare a un altro video perché qua non vi spoilerò niente, ma cioè non vi anticipo niente, per chi non lo sa cosa vuol dire spoiler spoiler o come si dice comunque, anticipare. Ma io penso che lo sappiate tutti. Per chi non lo sa, che guarda, è un bambino, una ragazza un ragazzino, e la mamma non sa cosa vuol dire spoilerare, ma credo di sì oramai ci sono tutti abituati a sapere il linguaggio dei giovincelli di oggi ovviamente quindi vuol dire anticipare sappiatelo <ride> e niente adesso è tutto dopo vi farò vedere il video dei prodotti beauty terminati ciao a dopo like, commento e vabbè non vi dico di iscrivervi se volete lo fate spontaneamente se no Buon Alì. Ciao.